Partito Comunista Italiano. Vorrei cominciare col darvi qualche squarcio di vita italiana come mi si è presentata durante i miei viaggi elettorali. Rivedo la Valle del Belice. I terremotati del 68 vivono ancora in baracche di fortuna. Ripasso per Palma di Montechiaro. Le stesse abitazioni di fango, di gesso, di canne, di pietra, prive di acqua. Percentuali di malattie infantili uguale a quelle dei paesi africani. Percorro la provincia di Enna, campagne desolate, paesi abitati quasi solo di adolescenti, di donne, di vecchi con pensioni di fame, 130.000 emigrati, e non è certo un'eccezione se si pensa ad altre plaghe della Sicilia del Mezzogiorno condannate all'abbandono e allo spopolamento dalla politica democristiana. Veniamo alle città, Palermo, Messina, Catania, Bari, Foggia, Genova, Roma. Dappertutto lo scempio dell'ambiente naturale, del patrimonio artistico, il caos del traffico, l'insufficienza di verde, la carenza di scuole, e di servizi sociali, il caro affitti, l'aumento continuo dei prezzi. Sono le conseguenze dell'imperare di una sfrenata speculazione favorita e protetta dalle amministrazioni democristiane e di centrosinistra. Eppure in tutte queste città e nelle regioni meridionali i democristiani osano presentarsi come forza capace di un cosiddetto rilancio, come se non fossero proprio il loro ventennale mal governo ad aver provocato tutti questi guasti. Insomma, un'altra presa in giro. Ma c'è un'altra faccia della realtà, nel mezzogiorno commuove la fiducia suscitata dalla manifestazione promossa dai sindacati il 30 maggio, che ha visto 150.000 lavoratori per le vie di Roma non in più piccolo incidente. Una manifestazione combattiva e ordinata civile. Una di quelle manifestazioni che facevano esclamare al nostro pepino di Vittorio, giù il capello, signor passa l'esercito battagliero pacifico della lavoro, C'è in tanti italiani la volontà di farla finita, con troppe tribolazioni, ingiustizie ed inganni. È la volontà emersa dalle lotte e conquiste operaie di questi anni, dalle battaglie di contadini, artigiani esercenti. È la volontà che viene dall'aspirazione delle donne, affinché sia riconosciuta davvero, non mortificata, la loro dignità e personalità nella famiglia e nella società. È la volontà che prerompe dallo sdegno dei giovani contro un sistema tutto sottomesso al regno del denaro. È la volontà che viene anche da quei cetti che non hanno l'asilo del lavoro della sussistenza quotidiana, ma che avvertono anch'essi la necessità di una società più giusta, di un risanamento della vita politica, dell'affermazione di valori morali fondati sulla solidarietà e fraternità fra due. Ed è proprio questa la causa per cui combattiamo noi comunisti e per la quale sollecitiamo ogni cittadino a fare la sua parte. Guai a lasciarsi prendere dalla sfiducia, a cedere allo smarrimento. Ciascuno risvegli la parte migliore di se stesso e rendiamola tutti insieme operante nella società. Sale da ogni parte l'esigenza di uscire da uno stato di malessere, di incertezza, di disordine. L'Italia ha le risorse economiche e morali per farlo. C'è però un solo modo di mettere ordine in Italia, realizzare le riforme, garantire e sviluppare il regime democratico, edificare uno stato diretto dalle classi lavoratrici. Di ordine, persino di libertà, hanno l'insolenza di parlare i rottami del fascismo. L'ordine che piace a Costoro, la nazione lo ha già conosciuto, e pagato tragicamente. Ma nell'Italia di oggi nessuno deve farsi illusico. Ogni avventura autoritaria sarebbe destinata ad infrangersi contro la forza e la lotta di un movimento popolare forse. La democrazia cristiana cerca di presentarsi come il partito della stabilità e della libertà ma è proprio nella politica gretta, immobilistica della democrazia cristiana, la causa principale dell'instabilità, del disordine e dei rischi che pesano sul regime democratico. lite continua fra di loro, i dirigenti della democrazia cristiana riversano le conseguenze della loro crisi sul paese, sul governo, sullo Stato, cedendo a destra, la democrazia cristiana mortifica e tradisce le energie più vive dello stesso mondo cattolico. Ecco perché oggi bisogna colpire l'arroganza, l'inettitudine e lo spostamento a destra di questa democrazia cristiana, negare il voto ad essa e interesse dello stesso elettorato popolare cattolico. Nei comuni, nelle province, in Sicilia, in tutto il Paese bisogna costruire nuove maggioranze di governo fondate sull'intesa delle più diverse forze popolari e di sinistra, per dare vigore e peso alle tendenze più avanzate ed unitarie dello schieramento cattolico e dello stesso partito socialista, per dare un nuovo colpo a quanti puntano sulla divisione, per risolvere in modo serio i problemi del Paese, la scelta più coerente, il voto che più conta e decide e' quello dato al Partito Comunista Italiano.